già ho visto? Benvenuto nel nostro angolo dello spam, nananana, è il momento dei classici anni stili. Allora, dove iniziare. Innanzitutto sul nostro sito web sono già disponibili le musiche dell'ultimo press. Vai ad ascoltarle. Ma passando alle cose un po' più serie, secondo avviso, sono cambiate le nostre grafiche, i video e anche l'intro. L'avevi notato? Ultimissima news, dal 30 agosto avrà inizio la nostra saga patronale, con musica, animazioni, cibi, bevande, tutti da provare. Beh, vi aspettiamo al nostro laboratorio. A presto! Ah sì, non dimenticare di iscrivervi, attivare la campanella del video e, eh, se il video vi è piaciuto, mettere un bel like. E vieni a trovarci anche sugli altri fili social.